parlare un po' del tuo cosplay che è di lol no? sì Jinx è la League of Legends sì, sì. E, che c'ho da dire? È un cosplay di una pazza psicopatica quale sono io ho anche la, la psychopatia <ride> e boh, non lo so questo è il cosplay Jinx e Jinx sono sì, chi sì. c'è bisogno di poche presentazioni sì. chi gioca sì. a lol conosce. conosceva Jinx ovvio no? Grazie. Scusa. Ti è costato tanto realizzarlo? 300 euro buoni. Per più l'arma naturalmente compresa, immagino che. La compresa, dottora. Facciamo vedere l'arma. Anche la lucina eh. C'hai i LED dentro. Oh. Oh. È un po' devastata perché sono quasi tre anni, due anni e mezzo che la porta a giro. Però fa sempre la, la sua figura. Vuoi dare qualche <ride> consiglio? <ride> Per eh, i vari cosplayer che si vanno approcciare la prima volta a fare cosplayer Fate cosplayer so solamente se vi piace il, il mondo degli anime, degli manga, dei videogiochi e vale varie E soprattutto fate sempre personaggi che vi piacciono e, non e cercate di farli bene con l'interpretazione Non fate personaggi a caso, solo perché vanno di moda È pieno zeppo di Harley Quinn Sì, sì abbiamo visto, milioni <ride> di Harley <ride> Quinn Infatti ce, ce le scremeremo noi oggi Aria e consigli invece per la realizzazione del costume, dove si possono rifornire le persone secondo te? Allora, la parte sartoriale da qualsiasi merceria, proprio qualsiasi stoffa, considera che devi prima decidere che cosplay fare e soprattutto valutare i materiali, perché alcuni sono più scadenti e altri più più buoni ma che costano un attimino di più. Il consiglio che posso dare è comunque spendere un attimino di più per avere una cosa un po' più di qualità che duri più nel tempo. Che duri nel tempo, sì. Poi per la realizzazione di armi, armature e quant'altro, poliurisano espanso, foam, eat the way e lattice. Questa parte di fatto è lattice. E nulla di più. Tanta pratica, tanto, tanta pazienza e soprattutto tante, tante madonne volanti come <ride> piovono per per farceli stare e non farle uscire gli stupidi dal pietro mm -hmm. Sponsorizza una tua pagina, o più pagine? Tu che mi stai guardando! Mettimi un like alla pagina! Nissan Cosplay è qui, yeee! C'è l'altro ti sponso a casa Te <ride> lo dico super Super Megadeth Rocket Ti trovo no, anche lo stesso Quello l'affare in mano è inquietante Sì, è la sua granatina <ride> È vero, adesso vedo che è una granata, effettivamente <ride> Fa che casino c ci vergogniamo, siamo dei neofiti <ride> Sì, un attimino sto finendo l'intervista. Vabbè, ti ringraziamo. Eh, diciamo, grazie per essere stata con noi e per le foto. Niente, a voi. Buona fiera. La migliore che abbiamo visto qui. Ti è voluto tanto per fare costume cosplay? questo Abbastanza, Ha fatto mia mamma, ci ha messo un po' di mediti. Due mi sento. Rossa naturale? Più o meno. Però lo vuoi dare un consiglio a chi deve fare il cosplay la prima volta? Allora, quello che posso consigliare è di puntare tantissimo sui capelli perché è la principale caratteristica secondo me. Poi... Meglio tinta che parrucca. Sì, decisamente. Ciao, no, grazie. qui siamo con personaggi di Fallout eh, o Fallout se vogliamo dirlo meglio ragazzi tre piccole domande, volevo sapere appunto se potete parlarmi della realizzazione dei vostri costumi e a quali personaggi appunto sono ispirati, a quale fazione di, del mondo di Fallout io il personaggio lo scelto sinceramente come vagabondo solidario di, di New Vegas sono partito a farlo dal nulla perché il mio primo cosplay era cappello e spolverino e poi ho aggiunto il resto e è stato quasi un costo nullo si può dire perché ho tutta roba rimediata trovata in giro costava ad esempio queste le vecchie torce che si usavano in carrozzeria o nelle officine meccaniche l'ho riparata e attaccata dietro dentro lo zaino dentro una batteria da, di un motorino da 12 volte. quindi proprio roba trovata nella zona radioattiva se vogliamo sì. Per me, ho scelto il protagonista, il Wanderer, di Fallout 4 in giro. Gli ho dato più un tocco sul predone Per personalizzarlo un po', diciamo, dal solito Wanderer Sono frutta e basta e... Non, sono stato, non sono stato molto convinto perché non mi è, non è piaciuto molto come gioco, sinceramente Hanno, hanno sbagliato un po' di robe quindi era molto atteso, eh, forse ci aspettavamo tutti qualcosa qualcosina no, più ma l'alba sono abbastanza le aspettative magari per quello che ci aspettavamo tutti chissà cosa anche se sinceramente hanno detto che ci lavoravamo da Fallout 3 da Fallout 3, qualcosina in più non sarebbe dispiaciuto un consiglio ragazzi qui tutti e due un consiglio per chi vuole approcciarsi e fare la prima volta i cosplay ma magari è titubante per iniziare a fare il cosplay e... Come me, se ti piace il genere post apocalittico, qualunque cosa trovi va bene. Poi se puoi entrare nello specifico, sì, è bello avere la tuta bella, figa, fatta dalla sarta, però non è mai la stessa cosa quando te la crei da solo. Con passione, diciamo, è eh, artigianato, bravo, sì. passione dell'artigianato proprio. Seguite le vostre passioni e non iniziate con cose difficili come ho fatto io. Che vi prendete male che non vi esce bene sicuro <ride> e per anni non fate più cosplay, credetemi. Okay. Vi ringrazio tantissimo, vi okay. auguro buona fiera. <ride> Il canino della zona radioattiva. <ride> Ragazzi come mai avevo dovuto questa idea? Eh, è stata una mia idea principalmente perché ho trovato questo personaggio, però visto che noi siamo un quartetto assemblato, visto che si voleva fare le sorelle e niente, lui ha trovato la sua. Per reperire il materiale vi ci è voluto molto? Potete dare un consiglio a chi vuole fare per la prima volta i cosplay e non, uh, non se la sente o pensa sia difficile o dispendioso. prima di prima eh, che aprire l'armadio e vedere cosa c'è. Prima, prima di aprire nell'armadio e vedere che cosa c'è, perché magari ci sta qualcosa che magari è possibile riadattare in qualche modo e comunque sia una cosa che già si ha per cui anche magari il cazzo totale scende. Qualcos'altro, qualche altro consiglio? sul coraggio, perché tanta sì, gente non... Sì, ne... non avere ansia di, di pensare che tu stai trasportando la giornata con gli amici che ti devi divertire e che così ti cadono la foto. Allora sì, meglio ancora, però va bene anche stare tutti insieme. Perfetto. Non dirà la stessa possibile. Vi ringraziamo. Come mai? Sì, sì, un cosplay un po' diverso, perché immaginavamo che quest'anno erano tutte Arlequine e Joker. Avete immaginato benissimo <ride> e sono lui tutte Lui era un Joker. bel Joker. lui l'altra ha ricevuto tantissime ad foto Adesso è Joker un... sì, il Joker lo riconosco, il Joker di perché sì. E... Adesso lo riconosco no, E allora quest'anno abbiamo provato qualcosa in costume e... Non vi chiedo il costo, ma ci è voluto no. tempo per realizzarlo? Non, è... non eccessivamente Un po' di pazienza nei mercatini, poi mercatini delusati e poi tingo tutto, so, compro le cose neutre e poi le tingo con, con i si colori per, un, per la lavatrice. un sodalizio stilista indossatore praticamente <ride> benissimo, e volete dare un consiglio a chi si approccia al mondo okay. dei cosplay e magari è spaventato dice oddio mi costerà troppo col... questo, fare da solo non è il costume, è l'interpretazione ci sono ragazzi bellissimi costumi, proprio un po' battanti sì, detto sì. proprio da, da no, Ma spettacolare, lui il lavoro con metà fa con la faccia C'è sì. un sguardo così cupo che è perfetto per, per personaggio Sì, sì He was a barber and wife, And she was beautiful La foolish barber and his wife She was his reason and his life And she was beautiful Belli me li porto a casa <ride> ragazzi. Allora, Sostanzialmente sono tre domande Vai. Due domande e un consiglio da parte vostra come avete deciso di avvicinarvi al cosplay? Passione di Zella e Saga Come dicevo, mi sono messo a fare il cosplay, è quello di sicuramente bene, immagino. Sono sì. fatti a mano? Tutti sì. a mano, sì. Tutti Tutti a mano. anche con una spada di cuoio. ce l'ho pagato e fatto a mano. E si, sì. l'unica cosa comprata a comprare scudo dei che eh, per di, mia... di, di dei stop però modificato, quindi è scudone modificato. Okay. ok bella vogliamo sapere avete qualche consiglio per chi vuole avvicinarsi a portarsi sì. al mondo del cosplay e non l'ha mai fatto sì eh, non farsi buttare giù da chi immagina che bisogna spendere più di 100 euro per fare un cosplay perché si fanno cosplay eh, bene anche molto economici ovviamente eviterei armature eccetera, però comunque ci sono cosplay validi anche a, che so, 30 euro, 50 per andare su un po' più... avete speso tanto? Io sì! No. Eh. Io. Io? personalmente sì! Io no! Ma non per, eh, da, cioè, per le cose in cuoio, perché di per sé il cuoio costa, quindi eh, ad esempio 60 spada, 40 borsa... Poi la voltazione fa pure il parabraccio, però poi tutto quanti vecchi di pelle riciclate, tagliati. alla fine il vestito cucito e fatto da me. Avete portato altri cosplay? Io sono. Eh, io. Solo... Eh, sì, sì, perché il primo cosplay che ho fatto era praticamente una tuta con delle orecchie attaccate, era anche un bide, la toca magica. Quindi vedi come si avvicina i cosplay. Eh. Grazie mille, siete stati gentilissimi. il and friend. Vi salutano qui. che ce la fanno più. Lunga vita, vita e prosperità. E... E ci vediamo al prossimo Ramix. Trovateci!